Buongiorno, eh, sono il dottore Iad, eh, sono un veterinario e medico eh, di medicina umana. Eh, mi occupo, eh, sono cardiologo e mi occupo da cinque anni di medicina funzionale. La medicina funzionale è quella medicina che si occupa delle cause delle malattie, delle cause diciamo, che va a intercettare tutti i meccanismi cellulare e subcellulare che possono essere alterati per il processo patologico, per cercare poi di intercettare i motivi più importanti e quindi i più, i più rappresentativi per il processo patologico cercando di intervenire su questi meccanismi per riequilibrare. Il nostro organismo è fatto da tanti sistemi, per la medicina funzionale viene diviso in sette sistemi questi sette sistemi sono interconnessi tra di loro. Allora, all'interno di questi sette sistemi, quindi quando si altera uno di questi meccanismi, può, eh, la perpetu il, per il perpetuarsi del processo patologico può eh, produrre un'alterazione degli altri sistemi. Quindi eh, l'obiettivo è quello di... Eh, attraverso diciamo, delle, delle diagnosi ben precise cercare di intercettare tutti questi perturbatori ambientali o cause che possono interferire su questi meccanismi e cercare di eh, intervenire eh, modulandoli, eh, riportandoli in, in asse, in equilibrio e per il recupero psicofisico del paziente. Cioè il paziente eh, diciamo, non è fatto solo di, eh, diciamo, di biochimica, ma è fatto anche di vibrazione, di emozione di energia e questo tutto dovrebbe essere eh, messo eh, a posto attraverso il nostro intervento e quindi eh, eh, il nostro obiettivo sempre è quello di, eh, eh, di eh, intervenire eh, con eh, noi diciamo oggi siamo uniti qua perché si parla anche di metodi di diagnosi, S-Drive sicuramente è uno dei metodi migliori e anzi e, e direi che in questo momento non credo che ci sono eh, apparecchi al mondo che possono dare tante informazioni in un unico colpo, che è quello che serve, perché ci servono tante informazioni e, e, e, e qualche volta può essere anche non così preciso come potrebbe essere una risonanza magnetica o un TAC per determinate situazioni, però è sicuramente, sicuramente molto molto importante per quanto riguarda la visione totale, è un, un vero e proprio GPS che va a cercare, va a indagare tanti fattori a livello organico per cercare poi di eh, riequilibrare e, e purtroppo diciamo anche dobbiamo capire che per riequilibrare un organismo, un metabolismo, lo possiamo fare solo ed esclusivamente attraverso le vie naturali, interventi di sostanze naturali che possono, eh, eh, integrazioni, fitoterapia, interventi naturali che possono riequilibrare i sistemi. Grazie mille.